È ancora Pasqua, Gesù si manifesta ai Suoi sul lago di Tiberiade, ma vorrebbe ancora portare amore, trasmettere amore. Vuole consolarli, vuole rendersi presente nel quotidiano. Sono tornati alle loro occupazioni a pescare, sono tornati potremmo dire nella ferialità delle cose quotidiane, forse perché nel loro cuore ancora incerti, non, forse non hanno chiara la missione e Gesù la chiarisce nella persona di Pietro. Ricorderemo tutti il il triplice rinnegamento di Pietro. In questa pagina del Vangelo accade il ripristino. Potremmo dire che siamo ai piedi di Pietro. Gesù ancora una volta si china su quei piedi. Lo aveva fatto il Giovedì Santo in occasione dell'ultima cena, anche per insegnarci il modo con cui dobbiamo porci agli altri, relazionarci agli altri, vivere l'umiltà e il servizio, e si china ancora, si china dinanzi ai piedi di Pietro, Pietro peccatore, ma il problema non è nei peccati, non è nemmeno nel fatto che siano tornati di nuovo a pescare, ma piuttosto il problema è che tante volte nel nostro orgoglio non ci riconosciamo peccatori. Pietro si riconosce peccatore, Pietro prova vergogna e quel pianto l'ha purificato già quella notte. Gesù ha colto in lui questo grande pentimento, c'è un pianto che dilava, ci sono delle lacrime che purificano e a Gesù basta questo e noi dobbiamo perdere percorrere questa via, la via non della mortificazione, della frustrazione, nel non sentirsi mai idonei, di non sentirsi capaci, ma piuttosto la via dell'umiltà che ci permette di incontrare Gesù, perché Gesù si vuole incontrare su questo terreno, terreno del riconoscimento delle proprie fragilità. Non è con l'orgoglio che incontreremo Dio, per questo Pietro diventa addirittura la roccia, non sarai più Simone, sarai Cefa, e Gesù affida ad un peccatore la sua chiesa, così dice spesso Papa Francesco, l'affida a un peccatore, un peccatore che comunque è stato perdonato, che ha riconosciuto i suoi peccati ed è diventato una roccia, quindi non dobbiamo avere paura. E noi dobbiamo scandalizzarci dinanzi a quello che vediamo, a quello che noi stessi viviamo. Sono le nostre fragilità, solo dobbiamo avere il coraggio di rialzarci. Per Pietro inizia una nuova vita, una nuova missione, per ciascuno di noi può cominciare una nuova missione. Allora anche noi baceremo i piedi di Pietro con umiltà, perché è un peccatore amato dal Signore e ognuno di noi può essere amato da Lui se si riconosce così, umile e bisognoso di misericordia. Buona domenica.